Forza Mario, ordiniamo, sto morendo di fame! Per favore, Luigi, non ordinare quella casa di pizza con i funghi! Lo sai che Tony in fondo ci rimane male! E poi mi copiano, succede anche a te! Che rottura, panculo, palle! Devi decidere sempre tu Quello no Andiamo là salviamo qua Santa lì E tol poverino indifeso Lui non è come noi Non guardare troppo la mia ragazza ma Tipo papi papi papi pipo Senti non sono mica io che vado in giro Come un caso di psicopatico A sparare i fantasmi Cosa cazzo sei un Ghostbus Va bene ok ma non prende troppa roba Perché non la finisce Sono a corto di monete Tanto pago io comunque non è colpa mia se il mio lavoro fa schifo Faccio le pulizie in una villa stregata di casio Piena di fantasmi, con uno spende da misi e poi cosa caso vuole quella toia? Sai che è veramente cringe Lei, indossando i in quarti pure in estate Corto solo casini quella stronza E si veste tutta carina E' ovvio che poi la rapiscono Ma Luigi, cazzo sta dicendo Che una persona del 2023 non si può vestire come vuole Non dico questo, però è anche vero Che se vai in giro su una e passeggiare Senza buttante, metti la probabilità Pipa pipa pipa pipa Che cazzo vuol dire Pipo pa, pipa papipa e questo paese è fatto di tartarughe rotanti Proiettili giganti E strano una persona indossare quanti. guanti E questo che stai dicendo? No, dico che è strano Un'assenza mutante tutto qui Comunque ragione Sono proprio stanco del mio lavoro di merda Idiota, sono io che ti ho trovato un lavoro Io perché sono amico del proprietario Altrimenti savi col culo per terra Idiota, se non era per me Tu non esistevi Sei la mia versione per ci te caso pensi che per me sia stata facile la vita hai idea di quanto è incarinata la mia vita? mamma mia fanno fare delle fottute olimpiadi invernali giochi di cui non frega un a nessuno e devo sempre partecipare a quei party game da sfigati E' tutto per fare un po' di monete extra blim blim io mi spacco il culo ogni santo giorno fratello va bene ho capito rilassati arriva la cameriera buongiorno cosa vi porta? io prendo un cheeseburger con patatine anche io prendo un cheeseburger con patatine una margherita e una pizza con i funghi è possibile fare una richiesta potrebbe togliere i funghi dalla pizza con i funghi sono allergico perfetto nessun problema da bere? per me è un frullato per lui una birra tanto prende sempre quella ok torno subito Ecco la vostra roba, due gins, patatine, una pizza margherita e una pizza con i funghi ma senza funghi e qui le vostre bibite, buon appetito! Ti avevo detto di non prendere troppe stronzate, non riuscirei a terminarle, le dobbiamo portare via Oh, di portare via le cose, e che problema c'è papi papi bello? Scusi, avete qualche... molita che mi stressa, qualche spicciolo, ho fame! E da adesso si punta qui a stilarci monete se ti pare diamogli qualcosa in fondo anche lui ha bisogno sarà affamato e poi ce lo dobbiamo dalle palle mamma mia pizza cazzo non ho monete ma se vuoi ti posso dare queste cose che ho preso di troppo ecco un bel cheeseburger e guarda ci sono anche delle belle patatine croccanti e la maionese e magari vorresti anche una bibita fresca figlia del bottone